Ciao ragazzi, allora bentornati al capitolo Giacomo, capitolo approfondimento Modern Electric Bass. Siamo arrivati al punto in cui Giacomo mostra a Gerry la tecnica dei double stop, degli accordi fondamentalmente. Siamo quindi al minuto 17.30 circa del video didattico e Giacomo fa questa cosa qui che a me mi ricorda mh, una melodia, però non sono riuscito... Eh, a capire bene di cosa si tratta, forse è qualcosa che assomiglia a un brano e non lo trovo per questo motivo quindi se qualcuno sapesse eh, che melodia è, eh, se è una melodia di qualcosa eh, e me lo fa sapere mi fa un favore allora, Giacomo innanzitutto, eh, ve lo faccio lentamente anche perché lo suona molto free, fa più o meno questa cosa qui più o meno eh, diciamo l'esercizio che fa Giacomo. Allora cosa ha fatto? Praticamente <coughs> mostra a Jedi qual è il suo, la sua tecnica per fare eh, gli accordi sul basso ovvero l'utilizzo del pollice per le note del, diciamo basse e indice eh, e medio per fare le altre note quindi eh, Probabilmente, se suonerà il primo accordo, ad esempio è un Si, eh, dove lui suona al basso appunto il Si, e la decima maggiore, quindi il Re diesis, quindi all'ottava alta. In questo caso, io mi viene più spontaneo utilizzare il dito medio, quando devo fare un bicordo probabilmente a qualcuno tornerà meglio il dito indice è indifferente quando invece si tratta di accordi a tre voci ad esempio quando ad esempio va sul sol diesis minore settima in questo caso io utilizzo pollice per la nota più bassa indice per quella sopra e medio per quella più alta ancora quindi la successione di accordi di questo esercizio è si maggiore quindi preso con la tonica e la decima maggiore settimo tasto della corda di mi e ottavo della corda di sol re diesis minore sempre con lo stesso principio tonica decima minore in questo caso sol diesis minore poi riparto aggiungendo la settima, mi sembra di captare eh, dall'audio, quindi aggiunge la settima minore. Poi fa un Mi major 7 il dodicesimo tasto della corda di Mi. Tredicesimo della corda di Re prende la settima maggiore. Il tredicesimo della corda di Sol prende la, la decima maggiore, la terza maggiore. Poi di nuovo Sol diesis minore settima un Mi sospeso eh... no Mi maggiore settima ancora sbagliata a scriverlo poi c'è un Do diesis minore settima e tutto sul nono tasto la maggiore 7 Molli major 7 Si major 7 quindi le diteggiature rimangono identiche, ci si sposta solo un tasto alla volta. Quindi si arriva al Si major 7 poi Re diesis minore settima, Sol diesis minore settima, La major 7 Sol diesis minore settima. A diesis minore settima Mi maggiore 7 Re maggiore 7 Sol diesis minore settima Fa minore settima Do diesis minore settima Si bemolle minore settima Mi sospeso Si bemolle sospeso No, scusate, si bemolle minore settima e si minore settima, e chiude con l'armonici. Allora, più che l'importanza della sequenza armonica, che <coughs> non ho capito bene, appunto, se era qualcosa di un brano, o comunque, qualcosa di inventato lì per lì. Eh, gli aspetti fondamentali di questo esercizio sono appunto come eh, suonare. Un determinato accordo e come vedete per ogni tipo per ogni qualità di accordo c'è una o più diteggiature ad esempio prendiamo il si eh, maggiore il primo accordo proprio che lui prende così in realtà si può suonare anche così oppure così Eh, con i rivolti, pure cambiando voicing, eccetera. Quindi il mio consiglio è quello di qui approfitto anche perché mi è stato chiesto in una delle ultime eh, dirette, una delle ultime lezioni: <coughs> qualcosa riguardo dei. Di double stop e gli armonici e gli accordi. Allora, io per double stop ho sempre inteso queste cose tipo alapino Palladino. Però poi ho saputo che per double stop si indica l'accordo. Non lo sapevo. E... Allora, la mia tecnica è un po' simile a questa, nel senso che gli accordi, diciamo. Eh come dire, eh, aperti chitarristicamente parlando anche io utilizzo eh, una diteggiatura per ogni tipo di accordo quindi eh, il maggiore semplice oppure se c'è il maggiore con la settima minore settima eh, minore normale l'accordo di settima Accordo, eh, diminuito ad esempio, lo prendo di solito così, è diminuito settima oppure la è diminuita, quindi per ogni tipo di accordo io e mi faccio un paio di di un paio di modi di suonarlo quindi posso fare anche tutti chiusi tra virgolette quindi dovrebbe si, si maggiore re diesis minore sol diesis minore mi maggiore eccetera eccetera quindi c'è ci cioè questa differenza tra accordo, non so se è il termine è giusto però accordo aperto e accordo chiuso almeno chitar chitarristicamente parlando è un po' questo il concetto Giacomo ne fa un larghissimo uso nelle sue composizioni, nelle sue linee di basso sia di accordi eh, suonati proprio in modo armonico quindi proprio ad accordo oppure ad arpeggio ad esempio viene me in mente un brano Uh, Rise on Robbery di Johnny Mitchell in cui praticamente è un rock and roll, non mi ricordo la tonalità. A un certo punto Jack fa questa linea, siamo tempo molto veloce. e uh. So se il giro era questo non mi sembra però più o meno fa sempre eh, cioè fa molto spesso in questo brano nel live eh, shadows and light eh, questo giochino sospeso maggiore quindi prende in questo caso io ho preso un do do tenendo sempre la stessa diteggiatura, do poi raddoppio il do all'ottava sopra Col minimo suono il fa, quindi la quarta, tolgo il fa diventa maggiore il suono il mi, col pollice suono la tonica. un buon esercizio, un ottimo esercizio è quello eh, di prendere dei giri di accordi inizialmente semplici può essere ad esempio eh, come si fa con la chitarra il giro di, di dopo, il giro di sol, il giro di re e sperimentare le varie eh, diteggiature mm. le varie sonorità soprattutto che hanno l'accordo quindi partire dal semplice diciamo re maggiore si minore, Sol maggiore, lo stesso giro posso suonare così. poi posso aggiungere ad esempio una cosa che si fa molto con gli accordi a parte il discorso ad esempio di sperimentare i rivolti mi cambierà un po sonorità maggiore lo posso fare con l'A al basso oppure col FAL diesis al basso oppure così. Soprattutto sperimentare voicing: eh, in altre occasioni ho spiegato bene la differenza tra un voicing e, e il rivolto. E ad esempio un'altra cosa molto molto comune che si fa anche col basso è aggiungere ad esempio la nona negli accordi. <coughs> Ovviamente per un basso a quattro corde quando bisogna eh, scegliere il voicing, appunto, si omettono delle note. Nel caso ad esempio degli dell'accordo a quattro voci con la settima, prendiamo un mi settima scusate è ovvio che la prima nota che mi viene in mente di togliere è la quinta perché una è la tonica, una è la terza maggiore che gli dà appunto la qualità e una è la settima minore se tolgo una di queste insomma quindi scegliere le note e sperimentare voglio dire sperimentate anche oltre alle settime le note eh, vi porto un altro esempio, un brano sempre di Johnny Mitchell, ehm, Eira. Eira, spero si pronunci così. Eh, andate a esaminare l'introduzione di, di chitarra. Qualcosa del genere non è semplice. Proprio la caratteristica dell'introduzione di questo brano secondo me è la nona. Qui siamo in do diasis minore. Prende questo voicing qui e alterna la nona con la decima minore. E tonica quinta e decima minore cosa anche eh, strautilizzata ad esempio da, dai police per dire vedi vibrate to take oppure tantissimi altri brani ultima cosa che vi volevo dire ehm, ah, appunto che Giacomo sperimenta gli accordi ovviamente anche sul basso fretless e diventa un pochino più difficile per il discorso intonazione ovvero eh, oltre al fatto che già sul fretless dobbiamo stare precisissimi anche suonando solo una nota quando se ne inizia a suonare tre come ad esempio fai nel solo di Zavino su Remark You make eh, che qui non mi ricordo gli accordi Bemolle. diventa ancora più complicato perché bisogna stare intonati su tutte e tre le note quindi soprattutto quando si raddoppia un'ottava si sente se, se una è calante una è crescente allora ragazzi mi fermo qui per il double stop eh, fatemi sapere se avete riconosciuto questa melodia. Io personalmente no, sempre se è una melodia. E fatemi sapere se ci sono dubbi o cose che volete approfondire. E anche di, Sia di Giacomo, ma che extra Giacomo. Insomma. Eh, poi niente, ci vediamo al prossimo video.